come posso liberarmi finalmente del mio ego che mi ostacola ad ogni passo in questo viaggio percettivo che chiamiamo vita devi imparare l'arte di essere fine a te stesso cioè di essere un individuo questa è la base per ogni tipo di lavoro iniziatico senza la quale nessuna maturazione è mai possibile infatti se non sei un individuo chi potrà mai maturare molti sono stati i tentativi fatti per sciogliere un po ehm, l'egoismo dell'uomo creando dei gruppi di pensiero eh, le religioni dei luoghi più o meno specifici in cui uno possa sentirsi parte di un gruppo più grande. Ma credimi, religioni, filosofie, scuole di pensiero sono solo dei palliativi, delle stazioni di passaggio sacre a cui la coscienza si può aggrappare se non è ancora matura per determinarsi come individuo. Eh sì perché questo non significa essere egoista e di fatto ma chissà cosa cavolo vuol dire questa parola egoista ti dico io cosa vuol dire ego in latino significa io quindi vuol dire dell'io di te stesso se in questo momento quindi il discorso inizia a sembrarti un po assurdo non capisci mh, che cosa si possa servire dire egoista, una parola del genere, quindi dell'io, semplicemente, di te, non capisci dove possa andare a parare, benvenuto nel club. <ride> La parola egoista non ha alcuna ragione di esistere. Solo qualcuno completamente egoista poteva inventarsi una parola del genere. Sì, magari detta in latino può un po' illudere, ma è sufficiente tradurla per capirne l'assurdità. La prossima persona che ti dirà che sei egoista potrai tranquillamente ringraziare e sorridere per la sua salute mentale. Quando qualcuno è uh, sostenitore di qualcosa, si usa spesso questo suffisso ista, mh? quindi per esempio per il fascismo, sostenitore del fascismo, fascista, no? Ma anche per una squadra di calcio, per esempio, che so, inter-interista, ok? È una cosa dire a favore di. Egoista significa quindi semplicemente io, oppure se vogliamo, che sostieni te stesso, ma chi dovresti mai sostenere? qualcun altro forse, concorderai che se qualcuno ti dice sei te stesso, oppure sei uno che sostiene te stesso, eh, oppure sei uno a favore di te stesso, beh, tutta la leggenda perde di significato, che poi insistono ogni giorno spiegandoti con occhi pieni di pietà nei tuoi confronti che dovrai liberarti del tuo ego. Certo, perché se invece del latino usassero una lingua attuale, per esempio l'italiano, questa frase non avrebbe alcun senso. Devi liberarti dell'io. E, e, e cosa diamine significa? Ecco che inizia. La grande lotta contro i mulini a vento l'ipocrisia l'impotenza di chi continua a dividere se stesso oggi questa queste frasi vanno un po' di moda forse per un'influenza orientale o anche indiana no? eh, che ovviamente da noi è stata mal interpretata Puoi fare un tentativo, puoi provare. Se qualche tuo amico gli dici «Eeeh, dobbiamo liberarci dell'ego?» Vedrai che scuoterà la testa in modo affermativo. e Anche se non ci ha capito niente, sarà d'accordo anche te con te? Sì, sì, è vero, dobbiamo assolutamente liberarci di questo ego. In realtà, eh, vedo in questo anche una grande opera d'arte. Un'opera d'arte di manipolazione. Non credo che tutto questo caos che continuamente eh, ti manda fuori da te stesso sia casuale. In fondo liberarti dell'ego è proprio il primo principio di schizofrenia. Chi infatti si potrà mai liberare dall'io se non l'io? Da qui nasce un io buono e santo, è un io cattivo e peccatore. E a questo punto, chi più ne ha, più ne metta. Ma torniamo a noi dopo aver capito. Essere un individuo significa che va bene il gruppo di amici, va bene la famiglia, va bene la coppia, ma prima di tutto prendi la responsabilità di te stesso. Responsabilità è la parola chiave di una coscienza che è sufficientemente matura. Irresponsabilità, dare la colpa agli altri, al governo, al sistema, se non hai nessuno di cui colpare dare la colpa a Dio, sono i sintomi di una coscienza ancora acerba, e che si dovrà, appunto, arruolare a qualche gruppo di appartenenza per sentirsi bene e quindi piano piano maturare. Prendere la responsabilità di te stesso significa che puoi dire la parola io in un modo attivo, solare centro in te stesso è questa la via iniziatica della coscienza perché noi seguiamo la natura e la vita proprio come un immenso libro divino sempre aperto a chi ha gli occhi per leggerlo si nasce in questo mondo integri da soli e si muore da soli. Nessuno potrà mai, per esempio, morire insieme a te. Oppure tenerti compagnia in quel sacro e, e, e magico momento individuale. Ma non solo. Mi sento anche di aggiungere che, anche se si vive, si vive da soli. Pensaci bene per un istante. Conosci un'altra persona che possa avere i tuoi occhi? Che possa vivere attraverso i tuoi occhi? Tutto ciò che percepisci, lo percepisci proprio tu. E in un modo che è unico e non ripetibile. Dio è uno, individuo che tra l'altro significa esattamente non diviso. Ma si sa, una persona che non è divisa, non è frammentata, non è a pezzi dentro di sé, non è assolutamente comandabile o domabile. Quindi se Dio è individuo, ogni parte della creazione sarà individuo. E in realtà tutte le accezioni negative, quali l'essere avaro, l'essere cinico, ehm, isolato, egocentrico, eccetera, non saranno mai presenti in qualcuno che è individuo. In realtà è una cosa molto naturale, perché questi sono atteggiamenti che nascono proprio dalla dipendenza, dal paragone con ciò che fanno oppure che hanno gli altri. Tu vuoi essere bello e vuoi che lui sia più brutto. Tu vuoi avere più beni, più possedimenti di lui. Tu vuoi che tutti ti guardino in una maniera superiore. E questo non è egocentrismo, questo è altruismo. <ride> L'ossessione continua. A cosa pensano gli altri di te? A come ti vedono? No, sprofondare nella coscienza vera che tu sei un individuo non lascerà spazio a nessuna divisione dentro di te. Bello, brutto, cattivo, sbagliato semplicemente non esistono. Quando la coscienza si realizza come individuo, tutte queste diventano delle cose che sono lì, adesso, punto e basta. Dio mi vuole così adesso? Eccomi. Sì, perché un'altra qualità di un individuo è quella di essere nudo completamente nudo per scoprire con una certa anche con una certa curiosità ogni riflesso ogni aspetto ogni sfumatura e così come si scoprirà il rosso il grigio il giallo il verde sbiadito il blu profondo il celeste chiaro si scoprirà il cielo limpido sereno così come si scoprirà la tempesta la bufera si scoprirà la pulizia, e si scoprirà la sporcizia, si scoprirà il bello, si scoprirà il brutto, l'ordinato, il, il disordinato. Oh, guarda, adesso questo accade. Nell'antica lingua madre vi era una parola per questo stato della coscienza libera, che è Eif Rain, in realtà non ha una traduzione precisa nella nostra lingua se non quella di eccomi di fatto solo questo si può dire essendo in qualche modo venuti all'esistenza partecipando a questa esperienza che si chiama vita partecipando con la percezione a ciò che accade l'unica cosa che si può dire è questa. Eif Fohain, eccomi. Eccomi. Esattamente così come sono. Prendi sempre tutto. Tutto è la legge dell'esistenza e la legge di Dio. Non perderti neanche una piccola parte. Riponi in un cassetto quelle cesoie, quelle forbici, quell'accetta che ti hanno tanto bene insegnato a usare. Se l'esistenza ti vuole esattamente così, in questo momento, senza scartarne neanche una singola virgola, fai così anche tu. Imparerai chi sei veramente. Per il fatto di essere tutto quello che sei, tu hai già la dignità più completa. Non devi conquistartela. Dio ha già deciso, sei degno al 100% di esistere. Altrimenti puoi star certo che non ci saresti. Dio è uno, completo, individuo tutto